13 novembre 2002 durante una tempesta esplode un serbatoio a bordo della petroliera Prestige la nave riversa in mare oltre 60.000 tonnellate di greggio è uno dei più gravi disastri ambientali mai avvenuti una vera e propria Chernobyl del mare che altera irreparabilmente l'ecosistema della costa galiziana La petroliera si inabisserà sei giorni più tardi. Un'altra striscia nera lucida.